Infatti a Stintino e siamo nella casa che abbiamo preso, saremo io e Jimmy e i suoi fratelli con i rispettivi morosi e morosa, quindi siamo in sei, perché siamo qui a festeggiare il compleanno del papà di Jimmy e questa è la casa in cui oh. vivremo, questo è il salotto, camera numero uno, camera numero due, scusate un po' incasinato di già, e poi di qua... C'è il giardinetto! Abbiamo il giardinetto! Questo è tutto del palazzo. Anzi, aspetta, vi faccio vedere la vista da qui. Siamo praticamente sopra la pelosa, la pelosetta, e guardate il mare. Ah! Vista a felpa. Ma lì c'è il mare ed è azzurrissimo! Ammetto che pur essendomi laureata due o tre giorni fa e quindi essendo davvero finalmente in vacanza ancora non mi ci sento o non mi ci sono sentita perché ho avuto due giorni di fuoco andando da Piacenza, Prato, Prato, la festa che abbiamo organizzato e quindi davvero oggi è il mio primo giorno di vacanza e devo iniziare a staccare il cervello e iniziare a godermela. Mi aspettano... Due settimane, sì, se non di più Di vacanza totale Ora in Sardegna e poi in Marocco E adesso io vi porterò con me In entrambe, incominciando appunto Dalla Sardegna Oh ragazzi ma è bellissimo La pelosetta Guarda, sta dicendo a te questo bagno Silvia cioè... <ride> Che scherzo No vabbè, io non ci rendo Oddio <ride> questa te la meriti, il sacchiotto. Sì, questa sì, questa sì. Orata. Oh, siamo pronti dopo un bellissimo pomeriggio passato in mare, davvero io e Jimmy siamo entrati alle 4 e mezza siamo si usciti sta alle 6.20. È come si sta. Guarda come sono cioccolatina. Ecco, guarda come sono fantasmino. Guarda che bel vestito! Eh. Cioè, te vorresti dire insinuare che sei pure una vlogger. non vedi? Beh, si. Sì. Anch'io ho qualche limite effettivamente, giusto? No, non sono una fashion vlogger no. Io ho fatto addirittura una vlogger. Questo vestito è bellissimo. Bello questo vestito, bello. Anche la bimba. Oh, Anche grazie. La bimba. Bellezza. Che spettacolo. Beh, allora prendiamo il No, neanche io posso saltare i camion. Si, si, ma a me lo vedo. Vai, vai mai, un goccino. La montagne di gifli. Pà, tesoro? Un po', eh. Fammi vedere un culo cujones Come si chiama? Culucione. Culucione. Che no. ma bello. Ma è dentro ripieno? È ripieno di pesce. Wow. E cosa ho detto? Wow. Bellezza stupenda La mia colazione Versus La sua colazione Dimmi Capisco l'ingrasso, Tesoro, <ride> bellissimo questo. <ride> e Jimmy abbiamo deciso di raggiungere il mare facendo una corsa quindi adesso siamo pronti e andiamo a correre per poi buttarci in acqua all'arrivo prendo un caffè e dormire non dormo da tantissimo siamo arrivati al mare anzi di qua si vede di più Sono ma questo secondo me è anche no ma è congelato No, ancora. No, no, no, no. Ah, sentilo. Eh vabbè. Eh la toccava la io. Eh sì, no. Perché sei tutto schemato. Tre giorni di pesce. E solo pesce. Oh, abbiamo passato una splendida giornata al mare Tutto il giorno in spiaggia E vi giuro che cioè, Secondo me l'acqua di qui è anche più bella, se non più bella, di Santo Domingo quindi non ha davvero senso andare dall'altra parte del mondo se non per esplorare e vivere altri posti ma davvero il posto più bello, il mare più bello ce l'abbiamo proprio accanto a noi in Italia io sto prendendo un sole fantastico qui, cioè ho preso una gradazione secondo me in più rispetto a quando siamo partiti e uh, basta. Adesso siamo pronti per andare a cena. Prego la è rimasto un cavi Ah, che bello, bella luce stasera. insalata di polpo con rucola e pomodori. di questa cos'è? Siada. Siada, ecco Firebird Como come si chiama sta cosa? buongiorno mondo oh non no orchestral. Io e Jimmy sono appena arrivati al mare correndo dall'appartamento che abbiamo e vi volevo un attimo spiegare il motivo per cui sto facendo queste due corsette la mattina, visto che domani partiamo e l'obiettivo principale è quello di mantenere il mio intestino organismo comunque attivo perché è facile quando si va in vacanza, soprattutto mangiando fuori al ristorante, bloccarsi soprattutto perché non si mangiano abbastanza verdure, infatti non so se l'avete notato ma nei miei piatti o comunque quando ordino al ristorante aggiungo sempre un piatto di verdure che siano verdure grigliate o insalata e questo diciamo che è un po' l'obiettivo perché, insomma, stare al mare e godersi la giornata tutto il giorno fuori e essendo bloccati non è il massimo. Quindi questo è un consiglio che do anche a voi. Oh, abbiamo appena finito una giornata bellissima al mare, super rilassante, super... Tranquilla Ora siamo già pronti per andare a cena Questo è un body intimo uh, Forse non dovrei metterlo così Ma ci ho messo il reggiseno e le mutande sotto Perché insomma boh, Non mi sembra molto intimo E adesso andiamo a cena Domani partiamo E è stato bellissimo davvero Abbiamo dei tesori in Italia che non sappiamo di avere L'acqua qui è avere una piscina mm, Sono felice Ah oh. Siamo venuti a cena in questo ristorante che si trova in mezzo a questo residence chiamato Costa Paradiso ma vi giuro sembra una mini città, è bellissimo, cioè secondo me chi arriva qua si isola dal mondo totalmente e vive un'estate pazzesca, però siamo arrivati troppo tardi per vedere il sole calare in acqua però è abbastanza rosa, sì, è approvato è un secondo a quanto pare sì, la frittatino la di zucchine con pecorino sardo. che condivido con la paella di Jimmy il secondo giorno il secondo carne, zucchine un tavolo, tavolo a 20 persone in un minuto bacalao! lei mi ha chiesto Io e Jimmy siamo in aeroporto e stiamo per partire sono stati due giorni che non sono stati di più Belli, intensi, di vacanza totale, infatti non abbiamo visitato molto la zona Non sono neanche riuscita a prendere un souvenir Però ci stava, alla fine siamo stati alle regole del papà di Ginny Che abbiamo festeggiato per tre giorni di fila E è stato molto contento e siamo molto felici Io nel frattempo ho terminato il mio libro da 700-800 pagine Quello di Joel Dicker, La scomparsa di Stephanie Mailer che devo dire è un voto, su Instagram gli ha dato un voto 8 su 10 però in realtà pensandoci gli darei anche di meno perché effettivamente è un po' più poliziesco rispetto a quelli psicologici che mi piacciono ma poi fa molto casino e non si capisce molto bene cioè Joel Dicker in questo mm, non mi è molto piaciuto adesso finalmente, grazie alla Vale che mi ha regalato il Kindle posso acquistare i libri su Amazon e leggerli in viaggio così non mi devo più portare in giro questi mattoni e, e vi aggiornerò su tutti i libri che leggerò comunque ricordate che io ho aperto questo account Goodreads che provo a linkarvi qui sotto al video o da qualche parte dove potete eh, seguire tutti i libri che leggo, che ho letto, che voglio leggere e che consiglio perché in molti me l'avete chiesto e inoltre è una bella app perché ha creato questa specie di uh, reading challenge dove praticamente decidi un tot di libri che vuoi leggere all'anno e, e ti tiene il conto tu gli dici guarda l'ho letto si deve fidare di te, tu devi fidare di lei ti tiene il conto io sono alla bellezza di non me lo carica comunque in teoria 9 libri su 15 quindi sono oltre la metà Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se non è successo molto, ma è stato davvero relax e vacanza. Mi stanno guardando mentre vloggo. Io spero che il video vi sia piaciuto, io e Jimmy adesso torniamo e poi ripartiamo tipo tra... Oh, tra, 12, tra 24 ore siamo in Marocco. Quindi ripartiamo subito per il Marocco. E se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Thank <laughs> you.